Alfonso Signorini e Giulia De Lellis. Lo scontro continua a distanza. Video. Alfonso Signorini pubblica sul suo profilo Instagram due video che riprendono le reazioni degli ospiti del suo programma web verso una canzone derisoria mirata alla concorrente di grande fratello VIP Giulia De Lellis. Il cantante e pianista Stefano Signoroni vocalizza con fare romantico quello che sembrerebbe perdere l'amore di Massimo Ranieri, e adesso andate via, voglio restare solo, ma poi attacca con, lasciatela dell'Ellis, con un libro di Fabio Volo. Non chiesi mai un bicchiere, nemmeno un mezzo tè, a Giulia che non beve, se sta vicino a me. Perder la pazienza, a lunedì sera, quando sei in diretta con un ignorante Vera, riprendendola come aveva fatto già Signorini, l'opinionista della reality show Grande Fratello, lunedì, 2 ottobre, in diretta. Attraverso magazzine 361, la testata giornalistica di Signorini. È stata lanciata una serie, sulla piattaforma 361 web, chiamata Casa Signorini, in cui il conduttore ospita personaggi provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, dello sport, nella sua, appunto come si intitola il programma, Casa. Gli ospiti discutono una varietà di temi, dai avvenimenti di attualità agli ultimi pettegolezzi.